Ma guarda, non lo so, sinceramente le fanno, me l'hanno fatta di, di tantissimi tipi. E anzi, sfortunatamente, perché appunto andavamo nelle scuole sempre con, con il Coni Lazio. E spero che si rifaranno in futuro questo progetto e i giovani incontrano i campioni perché era veramente bellissimo vedere i ragazzi che si appassionavano tantissimo di uno sport che non conoscono, ma che più che altro quello che volevo far passare come messaggio non è tanto fate appena. Potete fare apnea, potete fare pallavolo, potete fare qualunque sport più vi piaccia. L'importante è avere una passione, è avere un sogno, non fare lo sport semplicemente perché lo fa il tuo compagno di banco, ma scegliere qualcosa in cui si è portati, in cui si, è, in cui si diverta veramente tanto. Io non ho fatto sicuramente apnea perché lo faceva qualcun altro, anzi ho, ho avuto tante volte persone che hanno detto ma chi te lo fa fare? Quindi la cosa importante è non scegliere qualcosa perché... Lo fa il nostro compagno di banco, il nostro migliore amico, ma scegliere qualcosa perché ci piace veramente e magari dovremo un grande talento in noi e quindi questo ci porterà a impegnarci sempre tantissimo e avere una passione ed impegnarsi nella vita è qualcosa che ti permette di superare tantissimi momenti di difficoltà.